ritrovati, carissimi amici, ho deciso di condividere in questo video insieme a tutti voi una vera e propria lezione di Kabbalah. Questo perché è bellissimo e anche giusto che tutte le persone si rendano conto di che cosa stiamo parlando. Ci sono tantissime controinformazioni, non solo disinformazioni, a riguardo ma la Kabbalah è la scienza di Dio. E in un momento storico in cui l'essere umano si allontana sempre di più da Dio, è veramente prezioso che alcune persone possano in tutti i modi ma dare un contributo, seppur piccolissimo, per diffondere questa antichissima sapienza che, come già ho spiegato altre volte, è intrinseca alla scienza dei magi. I veri magi, i veri maghi del passato, erano uomini sapienti, quindi la sapienza... quale sapienza? Sempre la solita sapienza, la sapienza di re Salomone, la sapienza di Abraham la sapienza di Noach, la sapienza di Adam, essere umano come tutti quanti noi che però riuscì a risvegliarsi, riuscì a stabilire la connessione diretta con Dio. Il primo uomo riuscì direttamente a ritornare a questa connessione, percettiva, diretta. La prima cosa che tutti voi dovete assolutamente capire è che nella Kabbalah Dio non è un'entità. Già la stessa parola Dio confonde perché è una parola di origine greca e comunque si riferisce ai teoi, okay? teos, e quello che comunque nell'immaginario collettivo è presente, sono tanti dei, un pantheon. Un pantheon di tanti dei, come se fossero delle entità, come se fossero delle entità antropomorfe, addirittura, in alcune culture sono molto antropomorfe, e tu ci puoi parlare, e tu ci puoi rivolgere, eccetera, eccetera. Dio non è una di queste entità, questa è la primissima cosa da capire. Il Dio di cui si parla nella Kabbalah, ripeto, usando la parola Dio perché almeno ci capiamo tutti quanti, non è un'entità, non è nemmeno un grandissimo creatore onnipotente, no! Il vero Dio riguarda tutti quanti noi. Riguarda tutti quanti noi perché il termine cabalistico più vicino a un concetto che possiamo almeno afferrare di Dio è Ein Sof. Se qualcuno di voi ha un attimo visto anche solo una volta l'albero della vita con le sefirot, bene, le sefirot sono immerse, quasi come fosse un oceano primordiale, no? Sof Cosa è? Senza, ain, senza, fine, sof, quindi l'infinito. Se volete capire chi è Dio, cosa è Dio, lasciate stare. Sia tutti quei lavaggi del cervello religiosi con tanto di immagini dell'uomo con la barba Sia lasciate stare quelle new revival oppure proprio inventate teorie che arrivano con eh, il grandissimo aspetta come lo chiamano quello che mangia tutti quello che sogna tutti quello ecco non è niente di tutto ciò queste sono fango negli occhi fumo negli occhi per farvi distogliere la percezione da dio ora vi spiego meglio naturalmente però quando si parla di dio prima di tutto dovete capire che si parla dell'infinito Ein Sof. quindi questo concetto nella lingua italiana è perfetto infinito quando io uso la parola infinito non sto dando davvero un nome a quello che sto dicendo sto usando la negazione del suo opposto non finito non significa che gli ho dato un nome infatti non si può dare un nome a dio perché dio è infinito l'infinito dietro ogni cosa potremmo dire l'infinito dietro ogni atomo dietro ogni particella subatomica che però non è soltanto Dietro. Quindi per esempio, qui c'è l'infinito e poi l'atomo ci nuota dentro. Assolutamente no. Lo stesso atomo, la stessa materia, la stessa materia è fatta della stessa sostanza primordiale, della stessa mater, lo stesso italiano, mater, ja. la mater, la madre di ogni cosa. È quello. E quello è quello a cui la nostra percezione deve agganciarsi quando si parla di Dio. La vera conoscenza di Dio è una conoscenza che va oltre ogni tipo di religione. Perché? Perché Adonai e Chad, cioè Dio, è uno. Non significa assolutamente qualcosa di esclusivo. Significa qualcosa di squisitamente percettivo. Ora, vi ho parlato, per esempio, dello schema delle 10 Sefirot. Adesso non approfondiremo questo, ma vi ho detto che sono immerse nell'infinito. Non solo. Il Sefer Yetzirah spiega molto chiaramente che le stesse Sefirot sono fatte di infinito. Quindi, le stesse Sefirot sono fatte di questo infinito che non è definibile in nessun tipo di maniera. Ora, la prima Sefira di cui possiamo avere una conoscenza è Keter. Parleremo solo di questa in un modo minimamente accennato, ma per farvi capire di cosa parlo. Keter è ESISTERE. Punto. Quindi è la funzione di realtà dell'esistere. Detto in altri termini, se una cosa viene percepita, se una cosa viene sperimentata o incontrata da qualche parte, questa cosa deve esistere. Adesso vi mostrerò la mia lavagna, vi mostrerò uh, i miei penarelli perché scriveremo un po' insieme, ma, per esempio, questo penarello, lo vedete che dentro questo penarello c'è la funzione di realtà dell'esistere? Perché prima di tutto c'è Keter e Keter è esistere. Non esisto come, esisto quando, esisto perché, esisto... Co no, questi sono tutti sviluppi dell'esistenza. Ma mh, fondamentalmente quando si parla di esistere, guardatevi intorno. Che cosa è che non esiste? Niente. Non è possibile che una cosa non esista. Su tutti i piani, eh? attenzione, non solo sul piano fisico-materiale, ma anche sul piano emotivo, quello che nella Kabbalah si chiama Yezirah, un vero e proprio mondo differente in cui noi stiamo vivendo adesso il mondo emotivo, il mondo delle emozioni, il piano delle emozioni, ecco se tu hai l'emozione di rabbia quella cosa lì esiste, da qualche altra parte certo non c'ho la rabbia qui che piove ma esiste, se io ho un pensiero, quindi un'altra ancora sostanza, un pensiero è bria, ah, ancora un mondo cabalistico Ecco, il pensiero è fulmineo istantaneo, ma esiste. Rendetevi conto, ogni cosa condivide questa proprietà, funzione, esistere. Questa è la Keter di cui si parla tanto nella Kabbalah, la prima sefira che viene dall'infinito, quindi è un po' a metà tra l'infinito e l'inizio della creazione. E, però quello che mi piacerebbe veramente tanto è che ognuno di voi che è pronto per vedere questo video e per ascoltare realizzi quello che sto dicendo nella sua stanza nel suo lettino sulla spiaggia nella sua casa cioè dove siete adesso realizzate quello che vi sto dicendo non prendetelo come una teoria non è una teoria è un'analisi scientifica di una scienza che ancora l'uomo non ci è arrivato a ritrovarla, a risvegliarla, che è la scienza percettiva, scienza dell'Io, magia alcuni la chiamarono, Kabbalah è ciò che viene ricevuto da, dal divino stesso. Dette queste piccole premesse, quindi vanno in fumo tutte le teorie di questo Dio cattivo che comanda il popolo ebraico, oppure questo Dio tiranno che è tiranno di tutta la realtà, queste sono sovrastrutture create e non hanno niente, ma niente a che fare con la Kabbalah, perché il primo principio che vi ho detto, Dio non è un'entità, angeli sono entità, arcangeli sono entità, ma se siete con me adesso capite, anche il più famoso degli il più grande degli arcangeli, il più potente degli arcangeli, condivide questa proprietà della creazione, cioè esiste! Mi, mi state seguendo? Ecco perché a volte, compreso nello Zohar, viene detto che l'essere umano ha capacità percettiva superiore perfino agli angeli, perché l'essere umano può connettersi direttamente con Dio senza alcun tipo di intermediario realizzandosi infinito eh sì perché le dieci sefirot e anche quello di cui stiamo parlando sono diverse cose assieme una delle cose è ad esempio uh, le leggi della natura e i vari domini della natura, i vari regni della natura, compreso il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, tutto questo si vede nelle sefirotta. I pianeti, per esempio, ehm, tutti i segni dello zodiaco, le stelle fisse, tutto questo si può vedere nelle dieci sefirot. Ma non solo però, questo è uno degli aspetti. Vi dicevo, le sefirot sono diverse cose, prima di tutto si parla di concreti elementi della natura. Però le sefirot sono anche, assolutamente, degli stati di coscienza. È qui che vi volevo. Le, ognuna delle sefirot sono stati di coscienza, dell'essere umano che può raggiungere. E ad esempio, quello di Keter, che è la prima sefira, è lo stato di coscienza dell'essere, punto e basta. <ride> Quindi, però, se voi siete stati un attimo attenti in questo video, in un attimo, insieme a me, abbiamo capito che la funzione dell'esistere è condivisa con tutto, tutto, tutto quello che è nella creazione. Dalla più piccola formica, al più piccolo batterio, fino all'atomo, fino alla più grandissima galassia, alla più grandissima al tutto l'universo, condivide la proprietà del esistere. Ci, ci siamo, vero? Ehm, questa è... però lo vedete, il fatto che possiamo capirlo è la prova che l'essere umano ha capacità percettiva di direttamente realizzare il creatore, realizzare l'infinito, realizzare Dio, sì. Se io vi dicessi che Dio è uno stato della coscienza, cioè lo stato della coscienza dell'essere umano pienamente realizzato, non vi direi certamente una castroneria, perché l'essere umano tutt'oggi viene detto anche dai nostri scienziati che utilizza una piccolissima parte del cervello, quindi delle nostre facoltà mentali si usa circa il 5%, se siete ottimisti arrivate all'8%, ma e tutto il resto dov'è? Tutto il resto è quello che vi sto spiegando, cioè la realizzazione di tutte le potenzialità umane fino ad arrivare al 100% ha un nome nella Kabbalah, si chiama Adam. L'Adam è l'essere umano completo al massimo delle sue facoltà percettive. E quando tu realizzi l'Adam, ricordatevi che Adam fu fatto Betzelem Elohim, a immagine e somiglianza di Dio, delle potenze, tutte le potenze. Nel nostro corpo umano ci sono tutte le potenze dell'universo in una minima misura. E quando l'essere umano realizza completamente se stesso, realizza Dio. Avviene quello che si chiama Ichud, unione con Dio. Perché in realtà non eri mai separato da Dio. Però hai dovuto affrontare un viaggio de, dell'illusione affinché una volta che tu sei completamente l'infinito, sei completamente Dio, allora, nessun'altra cosa non è Dio, ma tu hai realizzato questo stato della coscienza. La caduta di Adamo ed Eva, Adam e Chava, in realtà, secondo i kabbalisti, è una minusvalenza mentale. Cioè è un momento in cui l'essere umano immediatamente ha ridotto completamente le proprie facoltà mentali, fino ad arrivare quasi allo zero. La grande conquista dell'essere umano, oggi spirituale, è la riconnessione completa col Creatore, la riconnessione voluta con Dio, affinché realizzi al 100% tutte le potenzialità della percezione, tutte le potenzialità della coscienza. Che si riconosce per quello che sempre è stato. Questo essere di cui abbiamo parlato, vi ricordate, la funzione della realtà è l'esistere. Nella Kabbalah ha un nome ben preciso: è un nome divino e si pronuncia EHE. Questo è il primo punto di questa lezione che vi ho scritto, come vedete, sono tre nomi divini. Questo è il nome divino di Keter e Chie. Ve l'ho messo strutturato in modo che ve l'ho scritto lettera per lettera. Vedete? Prima la Aleph, poi Aleph, He, Aleph, He, Yod, Alef. He, yod, he. E tutti e tre ve li ho scritti così. Questi sono tre nomi divini cabalistici molto importanti. Il primo è Hie. Il secondo non vi ho scritto come si pronuncia, non fatevi fregare. Yave, Yahweh, Yangre, Yambale non sono realtà. Ovunque trovate questa pronuncia che vi ho detto ora, non la ripeto, scappate. Scappate via, perché non ha niente a che fare con la scienza divina. Niente. Il nome di Dio di quattro lettere, Yod, Hei, Vav, Hei, è impronunciabile. Sia perché bene o male sarebbero tutte vocali, quindi ci sono alcuni modi di pronunciarli, effettivamente i lavori che poi ci si fanno sopra sono tantissimi, ma si parla delle permutazioni e delle permutazioni di, di tutte le vocali. Ma quando tu vai a pronunciare il nome di Dio, se sai che è impronunciabile, è un messaggio preciso. Cioè il messaggio semplice che l'infinito non è definibile da nessun nome. Quindi se io voglio pronunciare l'infinito anche in italiano, non lo posso pronunciare perché non abbiamo una parola che indica l'infinito, abbiamo la negazione del concetto di finito, grazie, ma è come dire io sono un... Eh, io sono ecchio, tu per esempio sei non ecchio, capito cosa voglio dire? Guardate che così, quindi questo è il vero significato per cui non si pronuncia questo nome di quattro lettere perché, ora ve lo spiego meglio, velocemente, ma intanto non si pronuncia per una questione tecnica, percettiva, perché si sta parlando dell'impronunciabile. Ecco, io vedo in giro i 72 nomi di Dio, che ora li chiamano tutti 72 angeli, va bene, in realtà è un nome, è un nome molto grande, fatto di 72 triplette, e tutte insieme formano questo nome divino. Mm? Um, e quelli lo chiamano Scema Menforesch ma questo semmai è lo Scema Menforesch perché lo, il significato stesso è il nome che non si ineffabile il nome che non si pronuncia è ineffabile è questo un, il nome ineffabile quelli di 72 si, si pronunciano, si, si scrivono, si pronunciano capito? quindi se vogliamo dargli un nome quindi questo è eh, il discorso quando lo trovate in una preghiera, in una benedizione, eccetera, eccetera, generalmente cosa si fa? Si pronuncia Adonai. Cioè, si visualizza dentro queste quattro lettere, ma si pronuncia Adonai. Questo, infatti, è l'ultimo nome divino che vi mostro. Um, questo nome divino è il nome di Keter, è quel Echie di cui vi stavo parlando, va bene? Il nome divino di Keter. E, da dove si trova questo Echie? Si trova nella Torah quando Mosè ricevette l'incarico da Dio di tornarsene in Egitto e liberare il popolo di Israele. A quel punto, nonostante le varie preoccupazioni eh, di Mosè, una delle preoccupazioni grandi era e che gli dice direttamente Dio. ma quando sarò là, e ci saranno ovviamente anche gli anziani del popolo, cioè gente che sa le cose, cosa gli posso dire? Chi mi ha mandato, capito? Qual è il tuo nome? Perché io non posso mica dire, oh lo sai, ho sentito una voce e quella è, qual è il tuo nome? È l'unico punto in cui viene chiesto il nome a Dio. E Dio risponde La traduzione letterale non ci serve, però vorrebbe dire eh, sono colui che sono, sarò colui che sarò, fui quello che fui, un po' tutti e tre i tempi, capito? Passato, presente e futuro, cosa che vedremo anche tra poco, ma Dopo un po' dice Ehie. digli che ti ha mandato EJIE. EJIE, Asher EJIE è quello che sta accadendo adesso nella esistenza. Cioè l'esistere si rispecchia nel mondo. E Ci sono due EJIE. EJIE, Asher EJIE. Capite? La bellezza di questo. E se voi, oggi anche qualcuno dice guarda il mondo è uno specchio dell'anima... Questi concetti erano completamente conosciuti e completamente si trovano all'interno della Torah. Il secondo nome, per farla breve, perché adesso dobbiamo partire con i calcoli, il secondo nome è, è un po' più famoso perché c'è una grande differenza tra questi due nomi. Quando Dio è nello stato del non manifesto, quindi nello stato del non percepibile, del non Manifesta in nessuna delle forme, nemmeno della creazione ovviamente, quindi quando Dio non si manifesta, lo stadio è Echieh. Quando tutte le volte nella Torah appare questo nome di quattro lettere, è sempre quando Dio si manifesta con la voce, oppure nell'apparenza, il suo volto, eccetera, ci sono tantissimi significati esoterici dietro a ogni eh, profetico incontro co co con Dio, però lasciamo stare adesso, quindi questo è Dio che si manifesta, di fatto questo qui è Keter, mi capite? Keter, essendo l'essere puro, cioè l'essere nell'essere, mi seguite cosa sto dicendo? Il simbolo geometrico di, di che ter è un punto e questo è chi è. un punto ha la capacità ha la caratteristica geometrica di non avere dimensione di avere posizione quindi vedete non è il nulla però non ha dimensione alcuna un punto non ha dimensione per definizione quindi mi capite perché sto dicendo il Dio non manifesto? È come potete dire? Il Dio potenziale in ogni cosa. Che mm? uh, ter? Quindi capite? L'essere nell'essere non fa nulla. Devi attraversare poi le successive sefirot per arrivare alla vera creazione di cui tutti siamo testimoni. Infatti il nome, questo qui in greco viene chiamato tetragrammaton, addirittura ho visto alcuni tipo cerchi magici col gesso e ci scrivevano T E T R A grammatone così. <ride> eh, assurdo, no? Cioè, eh, quale potere vuoi che abbia la scrittura T E T R A grammatone? Cioè, queste sono le divine lettere depositarie della coscienza divina. Queste quattro lettere, quindi, appaiono quando Dio si manifesta. Non è detto che si manifesti Bene. Quello che succede poi è dipenderà dal giudizio o dalla misericordia delle forze che sono presenti in quel momento. Ma simbolo di Tifferet è questo nome di quattro lettere. Va bene? Tifferet. Ehm, Tifferet possiamo farla come stella a sei punte. Ok? Perché sono sempre sei comunque. Allora, l'ultimo nome, okay? Adonai, è anche questo un nome divino. Cosa intendo per nome divino? Intendo che in realtà è, sono codici, codici di combinazione specifici, creati da chi? Nel passato da chi aveva il dono della profezia. E quindi inseriti nei codici, che poi lo vediamo tra poco, ma sono anche codici numerici, ci sono queste combinazioni. Adonai è l'ultimo nome divino di, della Malchut, cioè della materialità, chiamiamola così. Se volete sapere cos'è Adonai è semplice, toccate ogni cosa adesso, toccate il tavolo, adesso insieme a me toccate il tavolo, toccate la gamba, toccatevi il viso, toccate un oggetto, questo signori è Adonai, Dio nella materia, completamente manifestato, eccolo. Quindi vi ricordate, vi ho detto, qua dentro c'è, e chi è, perché prima di tutto questo è. Poi quando dico questo è un penarello, è Adonai, perché è la manifestazione completa, capito? C'è qualcosa che è arrivato a manifestazione, ed ecco il penarello. Questo è per capirci veramente. Bene, allora signori, quello che io adesso vi faccio vedere è che è, Molto, molto interessante. Adesso abbiamo parlato un attimo per capirci con i concetti, ma io vi devo dimostrare con i fatti um, che stiamo parlando di una vera scienza e che stiamo parlando della Kabbalah, quale scienza divina. Perché se no sembra che sia tutto un quasi una credenza, quasi una fede fideistica, qualcosa del genere. No, no, no, stiamo parlando della scienza, della percezione. Mi sposto un po' che così vedo anch'io, meglio la lavagna. Questi calcoli che vi ho messo qua sono semplicissimi perché sono semplicemente tutte le lettere sommate. Quindi per esempio qua abbiamo Aleph che è 1, vedete? 1. Poi abbiamo 1 più 5 e fa 6, va bene? Vi faccio solo questo. 1 più 5 più 10 e fa 16. 1 più 5 più 10 più 5 e fa 21. Ci siamo capiti? La somma di questi valori darà 44, va bene? E così io in questa ricerca, in questo studio approfondito, ho fatto tutti e tre eh, i nomi divini, va bene? Fino a qua non dovrebbe esserci nessun, nessun problema. Ora, andando ad analizzarli, noi analizzeremo, vedete, questa qui è l'analisi che adesso facciamo insieme, ma analizzeremo il rapporto che c'è tra questi perché avete capito um, Keter è qua Tiferet è qua Malkut è qua quindi stiamo parlando esattamente del flusso della manifestazione stiamo parlando di come avviene la creazione capito? sono tre nomi divini molto importanti che ci descrivono esattamente come avviene la creazione e per vedere questo noi ci andiamo a vedere le proporzioni le proporzioni tra, tra questi nomi come si guardano si guardano partendo dall'alto partendo dallessere e ad esempio vedremo tra vedete tra keter e Tifferet, e poi vedremo sempre tra keter e Malchut va bene? Partiamo dall'inizio 44 Seguitemi, eh? più 70 se i calcoli li ho già fatti, quindi potete rilassarvi. 44 più 72 fa 116. Per decodificare questi nomi divini e il rapporto che quindi c'è nella creazione, nell'esistenza, noi utilizzeremo il pi greco come ehm, rapporto per orientarci, per vedere bene, per decodificare. Perché il pi greco, così come anche altri valori, è un numero uh, presente nella Torah. È un numero che decodifica un sacco di cose dentro la Torah. Ovviamente era conosciuto e ovviamente sono conosciuti anche molti altri numeri che crediamo di aver scoperto negli ultimi secoli. Se noi osserviamo il valore... In... lo sapete, il pi greco ha un valore infinito. Se noi osserviamo il 116, dove è che si trova in... per la prima volta in tutta la stringa dei valori del pi greco, scopriremo che si trova nella 395esima posizione. Vi ho messo qui, anche per vostro interesse, i numeri, quindi 3,14, 15, e poi eccolo, vedete? 116, lo vedete? 116, 0, 9, 4, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se la posizione è 395 noi andiamo ad osservare la uh, corrispondenza gematrica, quindi quali sono le parole nella tradizione che hanno questo valore e osserveremo delle cose molto interessanti. Ad esempio, la prima cosa che si osserva è la parola Neshamah e anche la parola Hashamaim. Quindi la Neshamah è l'anima divina. Ne abbiamo parlato alcune volte. Ricordatevi che stiamo parlando da Keter a Tiferet. Quindi certamente è la parte più alta, va bene? Vi ricordate? Ne abbiamo parlato a volte, no? Uh, Neshama, ve lo scrivo un secondino. Neshama Ruach Nefesh. Queste sono le anime nella Kabbalah. Quindi, l'anima più alta è la I mondi di cui vi parlavo prima, se qualcuno fosse un attimo confuso, sono Asya, Iezira Bria Azzilu qui si può lasciare anche una T normale, va bene? Giusto per correttezza delle, delle informazioni. E, e naturalmente ci verrebbe da pensare, se noi siamo da Keter, va bene? A, um, vi faccio vedere, dunque, Keter è qua. Tiferet è qua. Malkut è qua. Ecco, così abbiamo tutto, va bene? Questi puntini sono solo quell'albero della vita che vi dicevo. E vedete, Keter è la prima, questa qua, la sefira. Poi abbiamo altre sefirot. E poi abbiamo altre sefirot che sarebbero Chokhmà, Binah, Chesed, Gevurà, Tiferet, vedete? Tiferet. E poi abbiamo... Nezak, Chod, Yesod, Malchut. Ora, noi ci interessano queste perché i nomi divini li abbiamo presi su queste, ma vi farei notare che la Neshamah è la parte più alta, quindi mi capite, si sta parlando esattamente della zona di Keter. E Hashamaim sono proprio i cieli, il regno dei cieli. Stiamo parlando dei regni più alti e Ashamayim è un altro dei nomi per Azilut, Azilut, vedete, è un altro dei nomi con cui viene chiamato Azilut, cioè il, re, il mondo divino dell'emanazione. Azilut tecnicamente significherebbe, eh, sì, lo chiamano mondo dell'emanazione, Bria, mondo della creazione, Yetzira mondo della formazione. Assia mondo dell'azione dove tutto è fatto. Allora, signori, stiamo parlando anche dei nostri gesti fisici, delle azioni. Stiamo parlando delle emozioni, stiamo parlando dei pensieri, Briya, e stiamo parlando del principio divino. Azilut. Detto questo, la Neshamah, che è la parte più alta dell'anima, che è l'anima divina, dove credete che stia? In Asia? Beh, no, sta in azilut. E Ashammaim, vi ripeto, è un altro dei nomi per indicare Azilut. Non solo questa relazione ci dice anche Olam Habriah. Allora, Briah è il secondo mondo, come vedete. Ecco qua. E con una meraviglia incredibile, noi capiamo che, ve lo scrivo, Briah, Capiamo che effettivamente l'unione tra questi due nomi divini hm, ci porta nei mondi di Azilut e di Brià. Questo ci sta dicendo, che effettivamente è quello che avviene poi nell'albero della vita, cioè se lo rappresentiamo con l'albero della vita è vero, perché qua c'è la Neshama, qua abbiamo tutto... Eh, il Ruach e il Nefesh inizia giù nei regni della luna e fino a finire al corpo fisico. Va bene? Quindi ci sta dicendo questo che l'azione, la manifestazione, la luce divina che si sta creando fino a Tiferet sta in Azilut ebria. Guardiamo la relazione tra Echie e Adonai. Quindi tra queste due, 44 più 126 fa 170. I calcoli vi li ho già fatti. Questo è molto interessante, ascoltate. 170, come sempre, noi andiamo a cercare lo stesso parametro, va bene? L'analisi la facciamo con lo stesso parametro, che è il pi greco. Se noi andiamo a cercare nel codice del pi greco il numero 170, lo vedremo nella 95esima posizione. Ora, ve l'ho riscritto, 3,14, 21170, vedete? 6, 7, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere nella gematria quali sono le parole che hanno 95 come valore numerico e rimarremo sor sorpresi di alcune cose. Hamaim, che sono le acque. Mm? Quindi tutto quello che nella Genesi separò i cieli dalle acque, vedete cosa sta accadendo qua? Che cosa state iniziando a conoscere? Allora, qui andavamo nella creazione dei cieli, ma qui siamo nella creazione delle acque. Mm? Le acque della vita. Dopodiché abbiamo un altro nome che io vi ho messo, che ha sempre Gematria 95, che è Daniel. Ora, Daniel ovviamente è anche il nome di un profeta, che aveva visione profetica, è un nome ehm, molto importante che apre effettivamente anche alla profezia ma mh, la cosa interessante per cui io ve l'ho messo qua è proprio l'unione di queste lettere qua cioè, mi spiego meglio, noi vediamo El El è il nome divino di Chesed, significa misericordia, significa bontà divina Tut è una delle sefirot, per chi non lo sapesse, Chesed si trova qua. Mm? È questa pallina qua, Chesed. Il suo nome divino è El, va bene? E significa, come vi ho spiegato, dare, bontà divina, misericordia. Quando nella vostra vita una cosa va benissimo, avete anche di più di quello che state chiedendo, siete felicissimi in quell'aspetto della vostra vita, vuol dire che la, la sefira eh, El, la sefira Hesed, è attiva in quell'ambito della vostra vita. L'opposto, diciamo così, di questo è il Din. D, I, N, Dalet, Yod, Nun. Din, che non è altro che... I la permutazione delle prime tre, dn, i, vedete, dalet, non iod, iod, e dalet, iod, nun, è uguale. Um, din significa giudizio. Ed è anche un altro dei nomi con cui viene chiamata Gevura, cioè la sefirah opposta a questa qua, va bene? Poi io credo, insomma, vi metterò magari un... Posso mettervi una foto dell'albero della vita, se volete, oppure ve lo, ve lo... meglio ancora, non mi fate editare, che poi ci metto due ore. Vi cercate una bella foto di questo albero della vita, ve lo stampate, e mentre io parlo, voi ce l'avete davanti. Così dovete fare, perché eh, se no eh, io ci metto troppo, capito, anche nell'editing, insomma, mi ci inerpico. Allora, va bene, che 7 che ora l'abbiamo già trovati, perché effettivamente, se da ECHIEH, dobbiamo arrivare ad Adonai, si attraversano i due piatti della bilancia, della benevolenza e del giudizio, entrambi. Quindi le sefirot vengono uh, a, ad essere attraversate entrambi, va bene? Un'altra cosa meravigliosa è Malqa, che significa: ha sempre il valore gematico 95, Malqa, e significa regina. Va bene? La regina Malqa è la Malkut. Oh, quindi abbiamo Malkut. Vedete? La Malkut, non sto a dirvelo io, è l'ultima, vedete? Esattamente la grande opera. <ride> cioè, esattamente qui, eh, la materia. Tantissimi mi fanno ridere perché credono che i lavori vadano fatti con l'ascensione e bisogna scendere perché questo mondo è impuro e bisogna scendere perché questo mondo è sporco. E bisogna... No, è il contrario. Noi da anime pure e luminose siamo qui apposta per portare Dio sulla terra, non per eh, elevarci noi e andate in quel paese tutti perché tanto io sono elevato. <ride> no, no, no. È proprio il contrario, è proprio in questo fango con cui ci sporchiamo, nelle esperienze che ci feriscono, nelle esperienze che ci sporcano, che ci cambiano, eccetera. È lì che noi possiamo beneficare l'intera creazione, portare la potenza divina in quella situazione lì, capito? Eh, la malchut è la più importante di tutte le sefirot, e la, la Shekinah, la regina, la presenza divina ha sede nella malchut. Non nelle sefirot superiori, perché la presenza divina, la Shekhinah, non ha sede in Keter. No, ha sede nella Malchut. Malchut, come vedete, ha esattamente questo. Perché? Perché se da Echie si arriva ad Adonai, si incontra la regina della Mal la Malchut. Va bene? Um, la Malchut e non solo. È interessante che la parola stessa uh, Malchut, è la stessa di Amel, Amelek, che sarebbe il re, mm? eh, quindi vedete che c'è l'incontro tra il re e la regina. La H sarebbe l'articolo, vedete, questo qui vuol dire il, però se voi osservate, ora ve lo metto vicino, sono le stesse lettere, vedete, H, H, eh, M, M, L, L, K, K, sono esattamente le stesse lettere permutate, De, quindi la regina e eh, cioè, eh, eh, questa bellissima unione dei nomi divini porta l'unione tra il re e la regina, mm? tra Dio e la materia che sembrerebbe no? sporca, imperfetta, invece è proprio quella su cui si deve compiere l'opera. Noi siamo qui per compiere l'opera in terra. Se dovevamo compiere l'opera in cielo, non si discendeva nemmeno, si rimaneva lassù. Hai capito come, cosa voglio dire? Se, tutti gli esseri umani che sono qui, sono qui per essere eh, luce per l'intera creazione, per tutte le creature. Mm? Una grandissima intelligenza viene posta a servizio di ogni tipo di essere vivente. E questo è la Kabbalah. Detto questo, l'ultimissima cosa, non so se ve l'ho scritta, ah sì ve l'ho scritta, perfetto. Ottimo. Uh, questa ultima, che sembra incomprensibile, non è altro che una lettera ebraica. Ve la, fatto, la, ve la faccio più grande, se volete. Pe. Mm? Questa lettera qui, pe, com'è che si scrive? Se la dovete aprire, cioè se dovete, per esempio, uh, vi faccio un esempio in italiano, L. E, L, L, E. Va bene? Questo significa aprire una lettera. Pe si apre così. P, bene, quindi la P e la E. La bellezza di questo qua che vedete qua, ve lo sottolineo, ecco qua, vedete? E anche questo ha Gematria 95, quindi è una P aperta. Come si pronuncia? L'abbiamo scritto suono per suono, diciamo. E questa cosa è? È la bocca dell'Eterno. La Pè è una lettera collegata alla bocca, significa uh, bocca, questa qui è una bocca mm? e la bocca dell'Eterno che cosa pronuncia? Pronuncia tre volte la lettera HEI. La lettera HEI è pronunciata tre volte a indicare ogni tempo, il passato, il presente e il futuro. Quindi quando, quando vi chiedete, quando, quando a volte dicono, eh, ma sai, Dio disse luce e luce fu, no? Lo dicono a volte. E Quindi tutta la creazione è nata con un suono, è nata, non con un'immaginazione o con qualcosa, ma con una parola, perché Dio disse luce e luce fu. È verissimo. Però adesso voi avete la conoscenza cabalistica di perché è vero. Perché e noi stiamo, ripeto, cosa stiamo facendo? Stiamo soltanto unendo è nome divino, di il più alto di Ketè, con Adonai, il più basso della Malchut e la creazione come vedete si sì, viene originata dalla parola, perché qua trovate proprio quello, trovate una bocca che pronuncia in ogni tempo, passato, presente e futuro, cioè l'infinito e la lettera Hei ha valore gematico 5, è la lettera della vita. È il primo suono che fa un bambino quando respira. Questa è la Hei, ma non solo. Noi abbiamo detto che Dio pronuncia tre Hei. Perché dico che è Dio che lo pronuncia? Perché se voi guardate le tre Hei, quindi tre Hei, il suo numero viene 15, non più. Mi seguite? Perché è 3 per 5 che fa 15 non più soltanto una hei, ma tre hei fa 15. E 15 è esattamente la gematria del nome divino Yah. E cioè la prima parte del nome di quattro lettere, del nome ineffabile. Yod Hei. Questa è la parola di Dio. Quello che accade nella creazione è la seconda, è la risposta alla parola di Dio, è la seconda. Infatti viene detto, Dio, Dio disse luce e luce fu. Quindi Dio disse luce e questo, è questo. Va bene? Le prime due. Yod hei. Dio disse luce, yod hei. E luce fu, wav he. E la risposta della, della creazione ci siamo e chi è asher e non dimenticatelo e chi l'essere che però si riflette in tutto tutto e chi asher e chi capite stessa cosa pei che è la lettera abbiamo visto nel sefey et è collegata a uno specifico Pianeta? Quale? Marte. Mm? Marte. La stessa He, sempre nel Sefer Yesira, è collegata a uno specifico segno esodiacale. Quale? Ariete. Che sempre, casualmente, guardatele tutte, eh. casualmente ha sempre come pianeta reggente Marte. Ci sta dicendo che la vera vita nasce da un impulso, proprio l'impulso di Marte. L'impulso energetico, l'impulso sessuale, la volontà di vivere una vita piena, la volontà di vivere una vita realizzata, il rosso che sta alle mie spalle, la volontà di esserci e di danzare. Danzare il più forte che posso e se voglio riposare, riposo nel modo più sereno che posso. E se voglio starmene zitto, sto zitto nel modo più bello che... L'intensità della vita è quello che ti porta alla liberazione. Ma, perché ti sveglia dal sonno, ma, per concluderci, come si dice Marte in ebraico? Madim. È esattamente valore gematrico. 95 Questi sono eh, cose molto interessanti ma adesso io non avevo più spazio nella lavagna quindi mi perdonerete un secondo se eh, vi scrivo qualcosa sul momento, va bene? Devo comprarmene un'altra se dobbiamo fare qualche altra lezione Fatemi sapere anche nei commenti se vi piace, se vi interessa, se facciamo altre lezioni così, che io veramente ne compro un'altra. Capito? Adesso cancello questa cosa che abbiamo scritto e quello che andiamo a provare è um, questo. Proviamo. 116 più questo 170 quindi 116 più mi faccio vedere qua 116 più 170 uguale 286, ok? 286, quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto dall'infinito, dall'esistere verso la manifestazione di Dio, dall'esistere verso la materia, sempre si parte dall'uno, questo abbiamo visto. Che succede se sempre parto dall'uno? Intanto abbiamo scoperto due cose. Però è ovvio che queste due cose vanno sommate. Mh? Affinché... e quindi che succede se io parto sempre dall'1, Succede che sommo queste due cose e fa 286, utilizziamo lo stesso identico metro di uh, indagine. Perché se si cambia metro di indagine poi magari qualcuno può andare in completa confusione. 286 ve l'avevo già cercato. A livello di pi greco si trova esattamente, esattamente in 73esima okay, posizione va bene? potete controllare da soli questo non importa 73 è un numero bellissimo perché? perché 73 è esattamente quello e lo scrivo Chochma. Chochma, cioè la sapienza, è, è, un, è, è sapiente che ogni cosa parte dall'uno e andare ad osservare come ogni cosa parte dal numero 1. questa è la sapienza. Uh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se... Ascoltate bene, eh? perché c'è un se. Non partivamo sempre dall'uno, ma andavamo in discesa libera. Vi faccio vedere interessantissimo. 44 più, andiamo in discesa libera, 72 più, bene, 126, questo, uguale 242. Siamo andati in discesa lì, invece di partire sempre dall'1, noi siamo andati in discesa. Quindi siamo partiti dall'1 al 6, diciamo, perché è la sesta sefira, e poi dal 6, vi capite cosa intendo per discesa, dal 6 alla decima. Questo è nefasto, perché 242, ne, ne, usando lo stesso metodo di giudizio, a livello di, della posizione nel codice pi greco, è esattamente la posizione 1108, va bene? 1108 è la composizione di una parola in ebraico, che è... Tashchet. Tashch, tashcha. Ma anche tishachet. Che significa distruggere. Quindi, se non si parte sempre dall'uno, quello che si ottiene è distruzione. Distruggere. Oppure fu distrutto. Eh, dipende, va bene tutte e due, ma questo è quello che si ottiene. Allora, questo togliamolo. Ritorniamo al nostro 73, va bene? 73 è un numero importantissimo nella Kabbalah. Se, dunque, uh, 73, ricordatevi una cosa bene, eh? 73 l'abbiamo trovato uh, specchiandoci nella natura. Quindi l'abbiamo trovato, perché 73 è completo, no? Mi sono spiegato, cioè era questo con questo e poi questo con questo. Quindi sì, è avvenuto quel Ejieh, Asher Ejieh. Okay. oppure come l'abbiamo vista anche, anche poco fa eh, l'unione tra il re e la regina ehm, abbiamo visto tutto questo discorso dello specchio nella realtà, nel mondo eh, e questa qui abbiamo visto che è la via della saggezza per indagare questo discorso una cosa, siccome è specchiato specchiamolo, quindi 73 va bene? per, per va bene? 37, quanto fa? 2701. Ogni principio, ogni cosa va numeralizzato. 2701. Questo numero è anch'esso essenziale. Adesso, perdonatemi un secondo, vi lascio scritte delle cose. Ho quasi finito, eh? Guardate un po' cosa è il 2701. Guardate eh? un po' cosa è che ho scritto. Ho scritto bereshit, qua, bereshit, bara, elohim, et ha-shamayim ve et a arez, che è esattamente la primissima frase della Genesi, la primissima frase della Torah, significherebbe una delle traduzioni, in principio creò uh, Elohim sia i cieli che la terra, per esempio, no? Uh, Bereshit 913, Barà 203, Erohim 86 Et 401 uh, Ashammaim 395. Che 395 è un numero che vi dovreste ricordare perché l'avevamo già visto, vi ricordate quando avevamo fatto 44 più 72? I cieli, vi ricordate? Che eravamo nei regni dei cieli, mm? Ashamaim. 407 v et 407 a arez 296. Il tutto è uguale a 2701. Questi sono i numeri di questa frase, va bene? Quindi, come vedete, abbiamo davvero visto l'intera creazione, come funziona. Qui ci sono alcune cose particolari, eh? per esempio, mh, se voi, per esempio, per... ci sono alcune cose interessanti qua? su questa frase qua ci possiamo davvero sbizzarrire. per esempio, ve ne metto qualcuna se volete, allora, per esempio, la primissima parola più la terza ci dà esattamente 999, per esempio, no? Poi... La seconda, per esempio, più la quarta, più la quinta, ci dà ancora 999. Questo basta che vi fate i calcoli, e eh? poi vedete che è così. La terza più uh, la quinta più la sesta ci darà 888. La terza più la quinta... Più. la settima ci darà 777 mm? e tutti questi numeri ovviamente sono divisibili per uh, 37 questa è un'altra piccola particolarità di questa frase che vi ho voluto mettere no ma veramente si trovano questi numeri strani anche quando c'è la frase dio disse luce e luce fu ok 666 la frase dio disse luce e poi è lucefu 777, di nuovo sempre queste cifre assolutamente non casuali. Mm? Bene, carissimi, allora, abbiamo visto questa relazione qua. Quello che um, ci manca, <ride> quello che ci manca, è invece un nome nascosto. Cioè, in, in mezzo a tutti questi tre, noi effettivamente abbiamo un nome nascosto. Il nome nascosto è questo qua, Elohim. Perché vi dico che è un nome nascosto? Perché? Adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante. Parliamo un attimo di questo Elohim e poi abbiamo terminato la nostra prima lezione le persone un pochino più attente tra di voi, e che vi siete anche scritti le cose eh, su un foglio, su un quaderno, avranno notato che effettivamente noi non abbiamo fatto una delle combinazioni. Cioè, non abbiamo fatto la discesa da... Cioè abbiamo fatto da, dal 44 al 72, quindi da, da Keter a Tiferet, ma non abbiamo mai visto che succede soltanto nella parte bassa cioè cosa succede quando la forza divina la luce divina va da Tiferet a Malchut senza cioè, vogliamo analizzare quella parte lì non l'abbiamo ancora fatto abbiamo visto il flusso discendente della materia che però è senza controllo e che quindi porta soltanto oh, distruzione abbiamo proprio visto distrutto capito? distruggere vi ricordate Tashket uh, ma Adesso ci rimane 72 più 126. È questo che ci rimane mm? uh, che fa 198. Ok, fa 198 e uh, il pi greco. Nel pi greco 198 si trova, ma si trova alla 997. Esima posizione. Mm? Ora. Sempre nelle mie indagini, uh, come gematria di 997, io non ho trovato niente di che. Cioè, sembra come se fosse qualcosa che non è esattamente il numero che doveva venire. C'è qualcosa che manca. Hm? Allora, che cosa è che manca? Manca qui, a 198, che io aggiungo, u. 200. E allora mi farà 398. Perché ho aggiunto 200? Perché, e adesso lo vediamo subito, c'è un altro nome divino che sarebbe Dio nella natura, cioè Dio nel potere naturale di ogni cosa. Il potere di ogni cosa è Elohim. Quindi quando anche vedete nelle storie gli Elohim crearono, vuol dire che sono le forze dell'universo. Sono i poteri dell'universo che sono gli unici che possono creare. Allora, 398. No, vi faccio vedere prima perché 200, vero? 200 perché noi abbiamo semplicemente utilizzato lo stesso metodo che abbiamo utilizzato sopra. Quindi Aleph, la prima. Alef, Lamed, la seconda. Alef, Lamed, Hei. La terza riga, va bene? Ora vi faccio vedere da vicino. eh. Alef, Lamed, Hei, Yod. E l'ultima, questo ovviamente viene a 5. Alef, Lamed, Hei, Yod. Mem Elohim Eccoci qua carissimi Il nome nascosto Vi scrivo anche sotto com'è, Però insomma non mi avete sentito Elo Ora ve lo dimostro eh, che c'è Elohim Andiamo per gradi ma vi dimostro tutto Questo è il quarto nome nascosto Per avere la possibilità della creazione Per avere possibilità della creazione serve potere Punto, però adesso ve lo dimostro meglio perché io, perché uh, dunque. Allora, intanto torniamo a noi. E qui abbiamo visto 997 che non porta da nessuna parte, l'ho cancellato. Invece, più 200 fa 398. Allora, secondo voi, siamo nella parte finale, giusto? Quindi, da Tifferet a Malhut, quello che io devo ottenere è la materia. Cioè, okay, sono la parte finale, devo ottenere la materia alla fine, non è che posso ottenere robe spirituali, robe potenze, cioè st stiamo arrivando fino a Malkut finalmente, quindi quello che io devo ottenere è la Malkut, vero o no? Allora, 398 a livello della posizione nel pi greco, sempre solito un metodo usiamo, sempre solito un metodo di analisi scientifico, non, volontariamente non voglio cambiare metodo. In questa lezione deve essere l'unico metodo ok perché altrimenti ehm, non è più verificabile all'interno del pi greco questo numero 398 questo codice si trova per la primissima volta nella 2020 si dice così 2020 ok 2020 posizione mm? qui c'è un salto Difficile da fare, ma lo facciamo perché l'ho fatto io per voi, ve lo sto insegnando, se no perché sono qua. 2020 è un numero molto importante a livello matematico, sempre riferito alle cifre del pi greco. Perché? Perché 2020 sono, è la somma, io ve lo scrivo proprio somma, va bene? Senza usare altri, altri, altri simboli, va bene? È, de, è la somma delle prime mh? Uh, 460 cifre ve lo scrivo proprio così forse siete anche meno attenti adesso quindi, quindi se voi prendete le prime 460 cifre del pi greco sto dicendo e le sommate tra di loro la somma sarà 2020 460 è qua che vi voglio 460 è esattamente esattamente la 126esima Cifra del pi greco. Allora, qualcuno di voi si potrebbe chiedere, ma perché sono arrivato a, qui a 2020 e ho fatto questo altro lavoro? È perché qui c'è un altro specchio. Cioè, mi sono spiegato? Qui tu de devi avere uno specchio ulteriore che sia diverso dal primo. Non potevo fare 2020 come abbiamo fatto prima, 37, 73. Quello era un tipo di specchio. Questo è un secondo tipo di specchio che deve essere differente. E l'abbiamo visto perché abbiamo sommato le 460 cifre e ci dà 2020. Quindi, sì, e quindi 460 adesso è lì che facciamo l'analisi, capite cosa voglio dire? La facciamo su 460 perché la nostra cifra che è specchiata l'abbiamo specchiata, l'abbiamo estratta in quella maniera, va bene? Questo è il motivo. E, bene, dicevo che è la 126esima um, cifra. E non devo stare io qui a dirvi che è esattamente, che è esattamente Adonai, cioè questo, 126, Malchut. Ci siamo arrivati, carissimi, <ride> siamo arrivati alla Malchut, al miracolo della Materia. Serviva il potere per arrivarci, altrimenti non era possibile. Con il potere siamo arrivati alla materia. Meraviglia, ma veramente meraviglia. E stiamo solo toccando questa scienza con le unghie, proprio, cioè con un, con un tocco. Voi non avete idea, la scienza della Kabbalah, dove può portare l'umanità? Alla libertà, alla libertà percettiva, se solo gli scienziati si uniscono veramente empiricamente con queste cose. Naturalmente Elohim non è un numero casuale, va bene? Eh, per esempio. Allora, io all'inizio, questo non ve l'avevo detto, ma insomma lo davo per scontato. Vi ho scritto dei numerini qua, so, qua che sono i valori invece mh, gematrici de, del nome, va bene? Cioè, e chi è ha già valore 21, il nome ineffabile ha valore 26 e Adonai ha valore 65, va bene? Senza aver fatto tutto uh, questo, tutto questo calcolo qua, lettera per lettera, va bene? Uh, detto questo, però 21 più quindi la domanda è, mi puoi dimostrare un po' meglio che davvero Elohim è necessario alla creazione? Cioè che davvero è il potere è necessario alla creazione? Cioè, mh, ci sono altre dimostrazioni? Sì, certo, molto più semplici, ve la faccio adesso. 21 più 26 più 65 uguale 112, ecco qua. Io ho solo sommato, qui non ci sono calcoli. Ho solo sommato i tre valori, va bene? Però, cosa mi, sta dicendo la... cosa mi stanno dicendo le lettere? Mi stanno dicendo 112. E quando mi dicono 112, mi stanno esattamente dicendo... Adonai Elohim. Eccolo il nome, chiaro e diretto. Il quarto nome nascosto. Chiaro? Se io le sommo tutte e tre, mi dicono guarda ne manca una. Perché dopo il tetragrammaton c'è Elohim. Il potere. E questo è 112. Schiacciante, no? E eh, proprio... sì. Basta, credo, almeno che non vogliate sapere cosa succede a chi acquisisce questa conoscenza di cui abbiamo parlato in questa prima lezione. Volete vedere cosa succede a chi padroneggia ed è maestro della conoscenza di questa prima lezione. Volete vedere cosa succede o no? Credo di sì. Succede questo, carissimo. Chi diviene maestro di questi santi nomi e capisce bene le implicazioni di questa conoscenza 44, il nostro primo, più 72, il nostro secondo, più 126, il nostro terzo. E abbiamo visto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sì, abbiamo visto che questi tre non vanno non vanno e portano alla distruzione vi ricordate Ok, che vi ricordate la distruzione ma ma se io aggiungo 200 che non è altro che elohim lettera per lettera e anche questi siccome sono i tre nomi lettera per lettera no questi sono i valori singoli ma questi, vi ricordate, era proprio il calcolo di ognuno. Quindi per Elohim perché dobbiamo mettere 86? Anche qui dobbiamo mettere il calcolo completo. Noi avremo un numero. Il numero di chi ha capito il processo della creazione e ne diviene maestro. Il numero è 442. Numero che significa... Baal Shem, il maestro del nome. Io vi saluto, carissimi amici. So che è venuta una lezione un po' lunga, ma non troppo. Volevo fare un'ora, siamo a un'ora e un quarto, quindi è veramente perfetto. Mi auguro che questa conoscenza divina si espanda e porta immenso Beneficio a ognuno di voi, entrateci un po' dentro, se dovete riascoltare, riascoltate perché ho detto tutto in maniera comunque precisa e che le benedizioni di Hashem vi accompagnino e, e si risvegliano in ognuno di voi, nelle vostre vite, affinché ciascuno di voi, ma veramente ciascuno di voi risvegli quell'anima, risvegli l'anima divina, risvegli la Neshamah, è solo quella, è la vera guida in tutta la tua vita in ogni cosa che vai a fare. Amen.